Qua abbiamo appunto le cappe che abbiamo visto prima eh, che possono essere utilizzate eh, per il, anche per il gruppo 3, da questo punto di vista, nonché il gruppo 2 di quelli che sono virus e batteri, e sono cappe performanti perché le classi 2 possono, eh, fanno, hanno la protezione prodotto, operatore e ambiente, sono cappe, come abbiamo detto, che hanno sempre il filtro in espulsione, sempre. Hanno una serie di peculiarità, quindi il flusso laminare sterile che va sul piano di lavoro, che poi il piano di lavoro potrebbe essere forellinato o liscio. Eh, non so se l'ho inserito all'interno di questo, però magari vediamo qualche foto, che lo mostro nel dettaglio. In questo caso, per esempio, è un piano forellinato liscio. Vedete cosa succede? Praticamente l'aria che viene aspirata sempre il 30%, ricircolata nel filtro EPA e buttata sul piano, vedete come dalla zona blu si divide nella parte viola e in due sezioni e una parte viene aspirata sul fronte e una parte viene aspirata nella parte retro, dove ci sono quelle bocchettine. Questo perché accade? Perché alla blu, perché ovviamente l'aria è pulita appena esce dal filtro. Poi che succede? Incontra lo sporco del piano di lavoro, o l'operatore, le braccia quant e quant'altro, quindi si contamina nuovamente e va a finire di nuovo sotto il piano di lavoro per poi essere nuovamente filtrata. Perché però si divide? Si divide perché l'aria, non incontrando il forellino sul piano di lavoro, ma un piano liscio, vuoto per pieno va verso il vuoto e quindi cerca praticamente la via di fuga più veloce. E quindi la via di fuga, una parte andrà verso dietro, che ci sono appunto questa aspirazione eh, nella parte diciamo, frontale alla cappa, la parte posteriore, e una parte anteriore. E quindi eh, ecco perché si divide. Il piano liscio... Eh, praticamente li hanno utilizzato quando devono utilizzare di più, per lo più liquidi, cioè quando loro hanno necessità di fare del, dei travasi, del, qualcosa, una lavorazione che gli permette che se cadono dei liquidi, è facilmente asciugabile, lavabile, e pulibile. Se invece voglio usare il ferellinato ho una laminarità molto più precisa, quindi il mio piano di lavoro è veramente diviso in sezioni e io se mi sposto di qualche centimetro praticamente non ho alcuna difficoltà, cioè funziona veramente molto bene. Questa è la grande differenza tra il piano liscio e il piano forellinato, tutto qui. Niente di, di esagerato, però è fondamentale a seconda della lavorazione lavora in un modo o l'altro ed è fondamentale per l'operatore capirlo e per noi se vogliamo dare consigli, perché se l'operatore sta lavorando su un piano forellinato piuttosto che liscio potrebbe avere delle complicazioni a livello lavorativo che se non ha capito il buon funzionamento può andare a eh, ovviamente creare il problema lui stesso al prodotto.